Grazie Presidente. Eh, tra la Rupa San Paolo e l'Ansa del Tevere si presume la presenza di una maestosa necropoli. Eh, si tratta di una prima area di culto della cristianità che si, nel, sulla quale si susseguirono la costruzione di eh, una serie di basiliche paleocristiane. Eh, All'inizio dell'Ottocento furono eh, fatti i primi scavi, però eh, furono persi molti ritrovamenti. Un secondo allargamento, cioè l'allargamento della via Scienze tra il 1917 e il 1918 permise invece di riscoprire e riportare una luce parte di questa necropoli e quindi poi arrivare al 1900, fino al 1933 a concludere nella produzione di una documentazione. Si tratta di una necropoli di, di fondamentale importanza perché riguarda tutto il periodo dell'età classica e conserva quella che era la storia del rito funerario. E ha avuto un susseguirsi dal primo secolo eh, a.C. fino al IV secolo d.C., Cristo, quindi da dal passaggio dall'incenerazione all'inumazione. Quello che interessa a noi sapere come Commissione e abbiamo avuto modo nello scorso anno, nel 4 giugno dello scorso anno di fare un sopralluogo è eh, l'enorme ricchezza di questo sito che ahimè ad oggigiorno eh, non è facilmente accessibile, è aperta solo in eventi straordinari sotto richiesta ma che eh, appunto, non coinvolge nella condivisione di questa risorsa né eh, la comunità territoriale né eh, la parte turistica, quando mh, invece eh, potrebbe essere un, un sito stra di straordinaria eccellenza sia turistico che culturale, perché ognuna di quelle tombe narra della storia, insomma delle radici del, della Romanità. E ecco, Una cosa che chiediamo con questo atto, le cui ristrutturazioni insomma, sono ferme all'anno del 2000 con i fondi del giubileo, per cui almeno in quell'occasione eh, si è stato eh, portato avanti un progetto che ha consentito la copertura e la messa in sicurezza dell'area, l'obiettivo della Commissione è quello di consentire almeno l'apertura di questo sito almeno nei weekend, quindi trovare una mediazione di questo tipo, realizzare, cioè ci sono già delle passerelle ma metterle in sicurezza. Valorizzare quello che è il racconto delle storie di queste persone, famiglie, ci sono dei bambini con tutti i ritrovamenti, i giocattoli, insomma delle storie che eh, potendo raccontarle oggi veramente eh, nella maniera giusta anche con le tecnologie eh, innovative, eh, la realtà virtuale potrebbero raccontarci eh, quale straordinaria storia nasconde insomma, questo sito. E La nostra volontà è di portare avanti una progettazione che possa valorizzarlo, questo anche condiviso insomma, con la Presidente della Commissione Turismo, Carola Penna, in cui si è individuato la volontà di valorizzare magari con un biglietto congiunto di accesso tra la centrale Montemartini e il Sepolcreto Ostiense, che dia ancora più visibilità a questi siti, e anche una segnaletica idonea sia a livello comunicativo sul sito turistico che anche una segnaletica fisica, eh, anche avvalendosi insomma, del, dei siti sia della metropolitana che della mobilità insomma, ATAC eh, nell'indicare la presenza di queste risorse archeologiche sui territori. Ehm... E la cosa importante è riavviare una ricerca che è ferma ai primi del 1900, quindi parliamo del 1917-18 quando è stato fatto l'allargamento della via Ostiense. Quindi proprio con questo obiettivo chiediamo appunto che si vada verso una progettazione che possa dare visibilità e valorizzare questo straordinario sito di importanza fondamentale per la storia della nostra città. Grazie.